Questo, usassi degli strategemmi umani, questo è peccato. Il trucco deve essere tolto dalle vere figlie di Dio, certi tipi di cosmetici che vogliono modificare l'aspetto esteriore. Amen. Gioielli, orecchini, braccialetti e anche i tatuaggi ovviamente, sono tutte cose che hanno una procedenza diabolica, che non vengono dallo Spirito di Dio e non devono fare parte del popolo di Dio. Se qualcuno di voi ha delle curiosità, perché so che è venuta questa curiosità qualcuno, possiamo usare delle creme per, per la salute, per l'igiene? Allora, questo è diverso, fratelli. Ogni tanto, se tu hai un bisogno, se per esempio hai delle irritazioni, ho detto delle irritazioni, non delle rughe, se tu hai delle bruciature... A che io? Mi sono compita tra mani! Va basta lì, non è alto un gommo? è corno un ma wow. che? In altre parole, you know you know <coughs> <But> non lo sai. Da! non As I pass by you Nina popita karibu nangie Saldia wata Saldia wata Saldia wata Okay, don't embark on us. What's your name? The beginning. I said, Back you. You don't want to You don't want to be cornered. Sing my macho. Sing macho. Sing macho. de tu vida a Cristo, mi tocamos esos corazones derramados de madres, madres que sufren, madres Profetizar en el nombre de Jesús, viva. Libertad en el nombre de Jesús. Profetizos en el Valle de los Huesos sí, Ciegos. Sí, sí, sí. Oh purifica, oh purifica, oh se oh, non Gesù, chiassero, oh, purifica, siassi oh, subito il mondo che lo distrugga, qualsiasi siassi, oh. oh, oh, amore, oh. amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, amore, tu amore, amore, amore, amore, in nome di Gesù, in oh, nome oh, di Gesù, in nome di Gesù, gloria a Dio, gloria Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a è gloria a Dio, gloria Dio, basta che Cristo si preoccupi qualsiasi male da te, ora oh, attaccare il nome di Gesù che si è libera al 100%, è il nome di Gesù, il c'è, il c'è, c'è. oh glorifiche il Signore, sì. Gesù ti conosce, Gesù non opera per te, Gesù non piano per te, oh non temere non temere ¡Ura, uh, pala! Rabababa. ¡Irra, pala, pala! Oh, il bambino mi benedice questo bambino fai un discepolo un pastore un evangelista e nel nome di Gesù qualsiasi cosa proteggi questo bambino orracatava copilo col sangue di Gesù purificalo col sangue di Gesù e nel nome di Gesù qualsiasi temano via se l'io sia coperto da sangue del amino orrai abattata e salvare nome di Gesù Cristo, e nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia. nel nome di Gesù Cristo, padre, benedici la sorella. la E All right. Man, I'm Male, qualsiasi cosa, qualsiasi male, fuori! E nel nome di Gesù guarito! Si. Sì, signore. Solo che questa questa Dio mi perdonami, mi ho peccato molto di te, Dio mi perdona, peccato contro di te, Dio mi pento, io mi ripeto, non mi ho peccato, Dio, con questo, con questo, Dio mi ha peccato, Dio mi ha peccato, Dio peccato, Dio mi ha Perdonni, peccato lavami con sangue. Tu mi Nel nome di sa, no. sì. Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Urra, urra, urra, urra. Urra, urra, urra. Urra, urra, urra, urra, Ricevi il fuoco. Ricevi qualsiasi attacco del diavolo ogni di tanto il fuoco del maligno lo faccio fuori ora ora ora ora ora andiamo Gesù Nel andiamo Gesù ne Gesù nel nome di Gesù mi fuoco mi il fuoco il fuoco e nel nome, nel nome di Gesù grazie nel nome di Gesù battesimo di fuoco lingua di fuoco su di sé. nel nome di Gesù che porti la parola di Dio che porti il cancello per le strade per le piazze per i mercati che annunci il Vangelo che liberi, che guarisci e nel nome di Gesù ricevi i sogni di guarigione ricevi i toni ricevi il fuoco per annunciare il Vangelo e nel nome di Gesù e nel nome di Gesù e nel nome di Gesù e nel nome di Gesù ora ora, va, va, va. oh va va va. Va va va, va. va va va va va va dico, dico. Dico, Signore, va va va Signore, va va va ma predicando dice Signore che ho fatto il Vangelo per le strade per le piazze per le strade per le piazze per le strade Signore, per per ogni strade per le piazze per le strade e per le piazze Signore. le Allì, uno strumento Allì, potente. Un potente, anche qui a mi arreggio, anche padre qui a mio padre, un gimi Signore, pulissimi, lavami col sangue della mia luce, nel nome Gesù. Gloria a Dio. Voi non Se c'è ancora qualcun altro... Un cuore, vieni, Oh, padre. Io per in questo veicolo. Fare... Oh Spirito Santo, è nel nome di Gesù, via qualsiasi Spirito che disturba questo bambino, ogni Spirito di ribellione, di disubbidienza, fuori nel nome di Gesù, oh re, nel Spirito Santo, coprilo col sangue di Gesù questo bambino, purificalo col sangue di Gesù, coprilo col sangue di Gesù, via passiassi, via, via, via, via, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù nel nome di Gesù, orrava, che sia un missionario, un pastore, un evangelista, e nel nome di Gesù, orrava, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Cristo Padre, il sangue dell'agnello c'è potenza, il sangue di Gesù c'è potenza, il sangue dell'agnello. ancora se c'è qualcuno, amè, voglio Dio, Adra benedice questa donna e nel nome di Gesù Cristo adesso che lo Spirito Santo discenda su di te con il fuoco e ti liberi da qualsiasi male nel nome di Gesù il roba che le sceglie il Signore Signore aiutami. Perdonami. Liberami. Liberami. Libera non di vanità. Non di carnalità. Fai di me. Uno strumento nelle tue mani. Lavami il sangue di Gesù. Lavami con mi, la la sangue. sangue di Gesù. Mia, mi pento Mi ravvedo. Mi Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. E nel nome di Gesù. padre, questa donna sia riempita del mi, fuoco che sia nempita nel fuoco, lei né? la sua famiglia. E nel nome di Gesù, parra il il Dio con noi, pre tu, lo Spirito solitario te, anche tu, preghiamo insieme in questa bambina. Padre nel nome di Gesù. Mio. Alleluia. Grazie per questa lingua, Padre Santo. Oh, guarda che un angelo sono in questa lingua, Signore. Copre la su mente, copri la su mente, Señor, de ogni attacco, Padre Santo, porque nuestros bambini son atacados a través de la televisión, Señor, y través de anche nelle también en las Padre Santo. Copre la su mente, Señor, y le de sus orejas para que cosas marguen, Padre, en el...